Grazie Enrico, eh, rinnovo il mio saluto a tutti e tutte, naturalmente ai borsisti e le borsiste che abbiamo visto fino a due ore fa, ma anche a chi si è collegato soltanto per questo evento. Allora, la tavola rotonda che è pensata eh, come un intervento corale, visto che mi sembra un po' bizzarro parlare di tavola rotonda eh, sul web, rispecchia in qualche modo già nel titolo lo spirito con cui l'abbiamo pensata cioè quello di raccontarvi delle storie da museo e quindi di affrontare, e eh, lo dico soprattutto ai borsisti, con cui in questi giorni stiamo affrontando tanti e diversi eh, linguaggi di comunicazione della storia, un'altra forma di comunicazione della storia, che questa volta fa eh, i conti con il senso del luogo. Un luogo che è sia uno spazio fisico ma anche, eh, e ce lo racconteranno i nostri ospiti di oggi, un contenitore simbolico eh, di appunto contenuti storici. Noi abbiamo scelto tre spazi museali ed espositivi molto molto diversi tra loro, sia per longevità, per storia che hanno alle spalle, per contenuti che raccontano e per eh, collezioni e patrimoni che conservano. E, e, e L'abbiamo scelto proprio per questo motivo, per riuscire a darvi, anche se il tempo non è tantissimo, uno sguardo che sia il più ampio possibile sui... Eh, linguaggi diversi di raccontare la storia in modo all'interno di un museo o attraverso un'esposizione. Eh, io vi rubo, prima di cominciare, alcuni minuti per raccontarvi queste tre esperienze, poi lo faranno bene i nostri ospiti, ma uso questo momento per introdurvi a questi spazi che non è detto conosciate tutti e anche per introdurvi ai nostri ospiti. Prova a fare questa cosa che mi fa sempre un po' Paura che è la condivisione dello schermo, quindi mi dovete aiutare e dirmi eh, se si vede. Eh, ok, mi confermate qualcosa? Oh sì, confermo. Ok, perfetto. Allora, il primo spazio eh, che abbiamo, di cui parleremo oggi è il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso dell'Università di Torino, eh, è un museo diciamo di impianto tradizionale, è nato come collezione privata di Lombroso appunto, eh, poi caduto nel silenzio per il eh, totale dovuto superamento delle teorie lombrosiane e riscoperto dagli anni 70 eh, come patrimonio della cultura positiva positivistica di fine 800. La collezione che ospita il museo è permanente e il museo fa parte di un sistema museale di ateneo più ampio che eh, comprende tutti i musei gestiti dall'Università di Torino. Oggi a raccontarci questo spazio museale è Giancarla Malerba, eh, laureata in biologia e dottoranda in antropologia fisica, che ha seguito tutte le attività di eh, restauro e di allestimento fino eh, all'apertura al pubblico del eh, polo museale, è responsabile all'Università di Torino dell'area terza missione della sezione sistema museale. Ci raggiungerà eh, per la parte finale eh, dedicata alle vostre domande anche Silvano Montaldo che purtroppo è impegnato in un'altra eh, lezione, eh, quindi il fatto di essere da casa ci porta troppo ad accavallare ogni tanto eh, gli impegni, il professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Torino, è il direttore scientifico del eh, museo e ha coordinato e ci teneva a raccontarvelo in prima persona, quindi lo farà sicuramente dopo, il gruppo di ricerca per la pubblicazione web dei carteggi di eh, Cesare Lombroso. Eh, questo è appunto lo spazio in cui si trova il Museo di Antropologia Criminale a Torino. Il secondo, la seconda realtà che vi vogliamo raccontare oggi è invece un'esperienza giovane, curiosamente nata nell'ultimo anno di chiusura del centenario, ma del centenario della Grande Guerra, ma è un memoriale, il Memoriale Veneto della Grande Guerra che si trova nel complesso monumentale di Villa Correr, credo si dica, da Veneta dovrei sapere l'accento dei cognomi, ma ogni tanto mi scappano Villa Correr Pisani a Montebelluna in provincia di Treviso eh, si tratta appunto di un memoriale che prende spunto cioè parte, considera come punto di avvio la grande guerra ma di fatto riflette sui conflitti e sulla contemporaneità e si ispira questo almeno è la narrazione eh, che dà di sé nel, eh, nelle, nelle pagine web si ispira al memoriale di Ken in uh, Normandia che è stato uh, creato alla fine degli anni ottanta naturalmente per ricordare per raccontare lo sbarco alleato in normandia ma che si è dichiarato fin da subito appunto un centro culturale per raccontare la storia del XX secolo e la storia della pace eh, quindi questa è l'ispirazione da cui parte a raccontarci questo museo è irene bolzon eh, storica contemporanea eh, che si occupa di fascismo eh, repubblicano giustizia di transizione politica in Italia nel secondo dopoguerra e delle vicende del confine orientale. Lei è conservatrice del MEVE e prima ha diretto l'Istresco, l'istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea della marca trevigiana. Eh, ha collaborato anche, visto che poi ho visto che hai salutato alcuni colleghi, al progetto nazionale per un atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia. Ultimo spazio per eh, galanteria, insomma chiudo con l'istituzione per la quale lavoro, eh, che si chiama Fondazione Museo Storico del Trentino e che pur avendo la parola museo eh, nel suo nome non ha di fatto un vero e proprio museo, ma non ancora quantomeno, ma gestisce diversi spazi eh, espositivi sul territorio, tra questi ve l'ha anticipato lunedì con l'apertura di questa scuola il nostro direttore, se foste stati in presenza qui a Trento vi avremmo portato alle gallerie che sono questo eh, spazio espositivo e culturale eh, ricavato appunto da due ex tunnel stradali riconvertiti in spazio espositivo, sono una galleria bianca e una galleria nera eh, e Patrizia poi vi racconterà un po' meglio eh, il, il loro funzionamento. Ecco. Oltre alle gallerie eh, noi gestiamo anche il forte di Cadine eh, che è un forte costruito tra il 1860 e il 1861 che non ha vissuto però le vicende, non è stato utilizzato eh, nel corso della grande guerra ma che è stato insignito da qualche anno del marchio del patrimonio europeo, lo spazio al Cide de Gasperi in città e una delle nostre più recenti acquisizioni di gestione è il, eh, il Museo Caproni. Oltre a questo eh, curiamo anche eh, mostre eh, disperse nel eh, territorio, qui ve ne ho messi alcuni esempi perché di qualcosa vi avevo già parlato, quindi eh, una mostra su 68 Sociologia, su una segheria e quest'altra immagine sulla mia sinistra eh, è la sala antistante al Tribunale di, di Trento. Abbiamo fatto appunto una mostra. Il compito quindi di Patrizia di raccontarvi i nostri spazi è difficile, lei è la vice direttrice della fondazione, da un anno è responsabile dell'area programmazione, ricerca e attività espositive, prima si è occupata lungamente del patrimonio archivistico e delle collezioni del museo perché oltre ad essere una eh, storica è anche una, eh, un archivista, ha curato mostre, documentari, ha pubblicato saggi sugli archivi del nostro museo, museo e soprattutto si occupa di eh, fotografia eh, aerea. Io con questo interrompo la mia condivisione, vi ho presentato spazi e ospiti, eh, sono sicura che eh, accanto a questa rappresentazione che è quella che questi tre spazi danno di sé al pubblico c'è un messaggio eh, generale eh, a cui fanno riferimento queste tre istituzioni e vorrei iniziare proprio con questo il primo giro con and mm -hmm con le nostre tre ospiti cioè chiedendovi innanzitutto ehm, insomma, visto che siamo tra amici vorrei che ci raccontaste i, i modi che avete elaborato e di cui vi siete appropriati per eh, raccontare la storia, quindi eh, cosa ci dicono innanzitutto i vostri musei in generale e che linguaggio parlano io inizierei, in questi giorni ci siamo sempre chiesti che ordine eh, seguire, e lo cambierò ad ogni domanda ma direi di partire con un ordine geografico inverso quindi partiamo dal più lontano e quindi direi di partire da eh, torino ecco Sara scusa, solo un'informazione di servizio ribadisco chi non deve parlare deve spegnere la videocamera per questioni relative sì. alla privacy le domande le faremo alla conclusione dei lavori direttamente nella chat e poi io sarò Sara Zanato le leggeremo. grazie Enrico credo parli con Francesco Maggi in particolare Buonasera a tutti. Ciao e buonasera a tutti. Adesso provo anch'io l'esperienza di Sara e cerco di condividere lo schermo. Vediamo se al primo colpo ci arriviamo. Ci sono? sono ci, sei. Ci, sei. ci sei, ci sei. Molto bene. Allora... Sara ha già, dunque questa finestrella la mettiamo là che non disturbi. Sara già ha introdotto perfettamente il nostro museo. Ehm, a questo punto dove siamo? Non, eh, non siamo in centro alla città, ma siamo un po' in periferia, in quello che il quartiere San Salvario o eh, altri lo conoscono come il Valentino. Ehm, siamo all'interno di un palazzo edificato alla fine del 1800, inaugurato nel 1896-98, diciamo a pezzettini. Che faceva parte di un complesso di quattro edifici, tutti in fila, che erano la città della scienza, un polo universitario, diciamo un attuale campus universitario fuori città per quattro discipline scientifiche l'edificio all'interno del quale siamo con una, un grande edificio con una edilizia quindi ottocentesca importante era destinato all'anatomia all'anatomia nel senso ampio del termine l'anatomia umana normale l'anatomia patologica e la medicina legale eccovi un'immagine storica del momento della costruzione dell'edificio e l'edificio come oggi in pratica noi abbiamo colonizzato il primo piano, quasi la metà della superficie del primo piano e sono in questo momento aperti al pubblico il museo di anatomia umana il museo, dal 2007, il museo Lombroso dal 2009, altrettanto dal 2007 ospitiamo il museo della frutta che non è un museo universitario ma è un museo civico che è entrato a far parte del nostro polo museale aumentandone visibilità, aumentandone fruibilità. In violetto vedete lo spazio destinato al Museo di Antropologia e Etnografia, che è un altro dei musei del Sistema Museale di Ateneo, del quale abbiamo appena trasferito le collezioni e stiamo lavorando per il suo prossimo allestimento e apertura. Scusa Giancarla, noi vediamo sempre solo la prima slide, però. Ah. Ok, allora, rifacciamo dall'inizio. Ok, ora sì, vediamo. Ora cosa vedete? Adesso l'ho interrotto, rifaccio. Adesso? Ok, vediamo la slide. Quindi vi siete okay. semplicemente persi, nulla di che. Ma è... Ho fatto, adesso c'è lo schermo che si muove? Sta funzionando? Sì, vediamo la slide del centro storico con una freccia gialla. E, e vedete i quattro edifici, l'edificio dove siamo ospitati, l'immagine storica e l'immagine moderna? Sì. Okay. ok. Stiamo occupando il primo piano del palazzo. E abbiamo aperto al pubblico il Museo di Anatomia e il Museo Lombroso, che sono due musei universitari. In più, eh, anche il Museo della Frutta, che però è un museo civico, che ospitiamo. E, eh, presto, questa è la parte viola, ehm, abbiamo trasferito le collezioni del Museo di Antropologia e Etnografia speriamo di aprire, tra non molto. Giusto un assaggio con due slide. Il Museo della Frutta è altrettanto una collezione di frutti artificiali di l'Ottocento il Museo di Anatomia ha una sala molto importante ehm, edificata appositamente nel momento in cui è stato edificato l'edificio. Prima si parlava di spazi, quindi nel nostro caso c'è proprio un esprit du lieu: c'è cioè un, un edificio con un'edilizia universitaria ottocentesca, ma anche per ospitare collezioni museali. Ed è lì che nel 1896 Lombroso trasferisce quella che era la sua collezione privata. Queste tre immagini eh, vi fanno vedere proprio l'allestimento dell'epoca. Era il pian terreno, il museo, il museo ha detto bene, Sara prima è nato come collezione privata, lui ce l'aveva a casa sua, ci sono i racconti delle figlie che giocano nel corridoio e che vedono gli scheletri negli armadi. Eh, poi si trasferisce in due stanzette avute dall'Università di Torino in centro e alla fine dell'Ottocento in questo edificio. Ma nel 1948 la medicina legale che era presente in questo istituto di anatomia si sposta in un altro edificio un po' non lontano da questo, devo dire, e il Museo Lombroso segue lo spostamento della disciplina. Lì cade poi nel tempo veramente abbastanza nel dimenticatoio e soltanto negli anni 2000 verrà ripreso il progetto museale riuscendo a riportarlo nella sede di questo allestimento d'epoca e aprirlo al pubblico nel 2009. Ed eccoci all'interno del museo. Questa è la pianta. Ehm, il percorso... Che... Scusa? Eh, continuiamo a non vederla però. Oh mamma! Oh mamma! mamma. Fin dove siete Siamo ancora alla slide quella con le cinque immagini. Ma perché non scorre mentre io scorro? Adesso sì, si vede la pianta. Allora prova a non mettere la versione schermo, la lascio nella versione, vi rimetto un attimo le immagini storiche, visto che ve le ho così le vedete, se vado avanti, così grazie sì. è solo che sarà un problema perché era animata la presentazione ritento ancora una volta a capire se sbaglio qualcosa nella condivisione proviamo una finestra in questo momento niente Magari proviamo a recuperarla poi nella, nel secondo giro di, di domande eventualmente. Sì, no. Nulla, proprio. No. Neanche adesso? Neanche adesso? Ora sì. Si sta animando? No. Ma che strana cosa. Penso, Giancarla, che tu debba mettere far partire la presentazione a schermo intero eh ma così facevo prima allora interrompo di nuovo presenta ora il tuo schermo intero e poi mi dice scegli finestra o schermo schermo intero consenti adesso così dovrebbe adesso, sì si sta, anche si sta anche animando. Sì, benissimo. Allora, riparto dall'ultima okay. domanda, che era dell'allestimento storico sì. realizzato dall'ombroso nel palazzo e arriviamo alla piantina invece attuale. Mi raccomando, io devo fare la cerbera dei tempi già dalla prima domanda. Io già parto male, perché ho già sprecato almeno un minuto a entrare e uscire dallo schermo, vi chiedo molto scusa. Eh, cercherò di accelerare adesso. Eh, vi dicevo un percorso ad anello, si passa attraverso tutta una serie di sale per uscire eh, dalla stessa porta dell'entrata attraverso un lungo corridoio, quello col numero 9. All'ingresso, al primo accesso, una grossa postazione a muro pone subito il visitatore ehm, di fronte a una serie di domande. Chi è il folle, chi è il criminale, chi è il genio? Ed è proprio su queste domande che noi abbiamo interpretato l'allestimento del museo. La sfida che noi abbiamo accolto è stata quella di permettere al visitatore di eh, poter visitare il museo ed uscire senza essere diventato l'ombrosiano, ma nello stesso tempo eh, di non uscire dicendo l'ombroso fanfarone, cioè partendo da una teoria errata di Cesare Lombroso, lungo il percorso abbiamo molto puntato su un messaggio che utilizziamo anche molto con le scuole, che è quello che la scienza procede anche per errori. Nella prima sala abbiamo ehm, voluto dare un inquadramento cronologico, eh, due schermi proiettano un racconto ambientato nel 1911, al momento delle grandi esposizioni, tra un giovane molto progressista è un anziano un po' più conservatore. Discutono del periodo, sullo sfondo passano immagini tutte tratte da gallerie, pinacoteche, spezzoni di film d'epoca. Abbiamo avuto una grossa collaborazione. E per... Mi avete chiesto qualcosa? ho sentito una voce per nulla, il giovane dice che la scienza ha mantenuto tutte le sue promesse, le ha superate, ma l'anziano cerca di farlo stare un po' più con i piedi per terra, però quattro quinti degli abitanti del pianeta soffrono la fame, quindi con questa alternanza e con le immagini proprio tratte da quadri del, del momento, si cerca di calare nell'atmosfera in cui lavorava Lombroso. Si passa poi ad una sala dove sono raccolti gli strumenti che lui utilizzava e qui la comunicazione è mediante un audio, un audio eh, dove si sente una lettura di un suo pezzo in cui racconta come faceva una ricerca. Si vede già eh, l'ingresso della sala successiva in cui è proprio lo scheletro di Lombroso che accoglie. Questo è il salone principale in cui ci sono la maggior parte delle collezioni esposte Ehm, comunicazione a parete comunicazione con delle didascalie in tanti casi non sappiamo ancora nulla degli oggetti esposti quindi in tanti casi la comunicazione verrà perché un museo è ancora aperto alle scoperte in questa sala c'è una prima postazione per, eh, con due album virtuali per vedere patrimonio fotografico, una seconda postazione con degli schermi che fanno il punto sulla collezione di disegni dei tatuaggi. Poi si passa un po' a quella che è la Sala Principe, anche se è molto piccolina, ed è quella in cui è contenuto il cranio del Brigante Villella, e quel cranio con quella fossetta occipitale molto grande che ha ispirato Lombroso per tutta la sua teoria dell'atavismo. Lì un video e un audio più volte rimarcano il fatto che la scienza procede anche per errore. Quindi questo è proprio un punto su cui la nostra comunicazione ha voluto insistere in molti momenti. Arriviamo a due sale che contengono gli oggetti raccolti da Lombroso nei manicomi e nei carceri, in particolare di questa sala magari ne parleremo eh, più avanti eh, mi aveva detto Sara che ci sarà occasione di parlarne in un modo specifico poi eh, altre sale non hanno audio non hanno video come questa che contiene il modellino del carcere di Filadelfia modellino forse non è la parola giusta perché è due metri per due metri di lato quindi modellone eh, in questo caso solamente un, una comunicazione scritta la comunicazione a parete è in italiano Tutte le comunicazioni a parete sono in italiano, ma nelle sale sono presenti delle scatole, diciamo, con all'interno delle schede tradotte in inglese. Per il Covid, ora, avevamo dovuto toglierle tutte perché non era possibile maneggiare le schede, ma la fruibilità eh, per lo straniero è rimasta con un QR code. E infine lo studio privato di Cesare Lombroso. Era lo studio di casa sua, gli eredi l'hanno poi donato al museo, e qui una voce esterna di un attore recita una parte di, la parte di Lombroso che fa il punto della situazione e che dice avete visto le mie collezioni, avete capito quali sono stati i miei errori, dai miei errori però si sono anche aperte delle porte e aperte delle strade. E quindi si esce attraverso questo corridoio che ripresenta le stesse domande che ci, si erano poste all'entrata. Le domande erano valide? per l'ombroso e le stesse domande sono valide per noi oggi cerchiamo con questi teli di fare il punto sull'evoluzione di alcune cose come era la criminalità nell'ottocento come può essere adesso e lasciamo al visitatore diciamo da un passaggio in alcuni casi un po' al buio questa uscita invece tutta in bianco riponendosi e rinterrogandosi oggi sulle domande che si era posto l'ombroso all'ingresso del museo Spero di non avere scopo. No, grazie mille Giancarla, hai già anticipato i temi di cui in parte parleremo anche dopo, ma benissimo così. Chiederei sempre, ci, ci, ci avviciniamo e andiamo in provincia di Treviso, Irene, e, Irene Bolzon e il Meve. Allora, io non allora, sono io stata così brava da preparare delle slide, perché non, non mi fido mai della condivisione dello schermo, stiamo... schermo, per cui vi chiedo un po' uno sforzo di, di immaginazione. Allora, che cos'è il MEVE innanzitutto? Non è proprio semplicissimo rispondere in questo momento a questa domanda. Ecco, eh, innanzitutto è uno dei servizi culturali del comune di Montebelluna, quindi è un, una realtà innestata all'interno di un ente locale e questo poi vedremo nel corso anche della discussione eh, pone anche delle, eh, delle questioni eh, nasce il 3 novembre del 2018 quindi esattamente alla fine delle celebrazioni del centenario eh, della grande guerra ed è stato concepito anche a livello così amministrativo e politico come uno dei momenti eh, culminanti che hanno eh, chiuso alcuni gros grossi investimenti da parte della regione Veneto eh, nel recupero di alcuni luoghi simbolo della grande guerra Insomma, c'è stato tutto un lavoro sui percorsi mh, della memoria sui percorsi turistici, il MEVE era diciamo, uno dei nodi di questi eh, percorsi proprio perché si trova all'interno di Villa Correr Pisani, che è una villa veneta peraltro fatta oggetto di un contestuale eh, restauro ehm, accanto insomma, a quella che è la progettazione dell'allestimento, una villa che sta ai piedi del Montello e quindi in questa zona eh, interessata in maniera particolare dalla eh, battaglia del solstizio. quindi un, un luogo insomma, che ha avuto una visibilità nazionale proprio eh, in virtù di questi eh, eventi. Villa che a sua volta è un po' una testimone di quell'epoca perché durante le, le giornate insomma, della battaglia è un ospedale militare per cui ci sono anche diverse documentazioni insomma d'archivio locali che attestano questi spostamenti di soldati di feriti eh, all'interno delle sale eh, della villa. Ecco, Quindi mh, metterci il MEVE in qualche modo all'interno di quello che era un più ampio progetto di restauro aveva insomma, un senso anche per valorizzare quello che era il ruolo avuto dall'area montelliana eh, nel, mh, nelle giornate insomma, della battaglia del solstizio. Il MEVE è eh, un'esperienza che si pone agli antipodi rispetto alle decine di musei della Grande Guerra già presenti eh, in regione. Non aveva senso farne un altro identico a circa i 60 che sono stati, insomma, censiti eh, durante appunto il, i lavori preparatori per, mh, per il centenario, perché tutto questo faceva capo ad una mh, commissione, insomma, della Regione Veneto che proprio si era occupata di eh, censire i luoghi della Grande Guerra. Grande Guerra con un master plan che aveva anche fatto un po' una quadra e un punto su quella che era la situazione patrimoniale anche legata alla Grande Guerra. Quindi da questo censimento ne usciva fuori che insomma, fare l'ennesimo museo identico agli altri non sarebbe servito a nulla. Per questo il Memoriale fa un percorso anche culturale completamente diverso. Innanzitutto non ha collezioni proprie e eh, quindi eh, propone un allestimento per lo più interattivo e multimediale con un taglio molto divulgativo didattico Cioè, um, ce lo diciamo tra tecnici uno storico, un esperto un ricercatore non trova all'interno del neve notizie particolarmente nuove che non può reperire altrove Ecco, però qui le trova sicuramente eh, chi mh, appunto non ha eh, conoscenze approfondite ha una vocazione proprio eh, focalizzata sulle scuole, su quelli che sono insomma i più, eh, i più giovani. E, e oltretutto propone rispetto alla, alla guerra uno sguardo molto eh, particolare, perché ehm, vuole in qualche modo individuare quelle relazioni, quei collegamenti tra la grande guerra e i fenomeni della contemporaneità. Eh, non a caso il suo percorso è un percorso d'anello, cioè si parte dalla contemporaneità, cioè cosa oggi noi troviamo come aggancio che ci racconta quel passato, analizza poi diverse tematiche della grande guerra e si chiude con una sala che percorre i cento anni che ci dividono dalla Grande Guerra, per capire insomma che cos'è successo. Quindi in qualche modo è una struttura che vuole ehm, individuare cosa c'era prima e cosa c'è dopo, insomma, la Grande Guerra, attraverso tre grossi eh, filoni tematici che sono quelli della tecnologia, eh, della eh, società di massa che viene via via eh, articolandosi e manifestandosi e eh, il terzo è proprio dei, mh, un riferimento ai paesaggi, paesaggi come ehm, effettivi ultimi diretti testimoni di quei fatti. Quindi il rapporto tra il neve e i luoghi, soprattutto i luoghi del fronte insomma, che eh, si articolano attorno eh, alla sua struttura, è assolutamente fondamentale. E poi chiaramente chiamandosi memoriale ha anche tutta un'attenzione specifica a quelle che sono le modalità di trasmissione del passato al futuro, ecco, quindi sia le memorie pubbliche sia le memorie eh, individuali. Come eh, già detto, si ispira forse anche in maniera molto altissonante e ambiziosa per certi versi ai memoriali francesi. Chiaramente non ne ha la dimensione, non ne ha eh, soprattutto, eh, diciamo così, in questo momento anche l'organigramma. Ecco, però eh, il riferimento è soprattutto un riferimento, come dire, culturale ecco dare un orizzonte che sia un orizzonte europeo e mi verrebbe da dire eh, anche europeista e eh, una dimensione fortemente antinazionalista perché questo è quello che connota il neve anche rispetto ad altre esperienze museali eh, presenti in, eh, in regione e eh, tutto questo ehm, all'interno di una struttura mh, collocata in un comune di 30.000 abitanti nella provincia veneta che lo sappiamo bene un, una tradizione autonomista e federalista molto forte, crea insomma tutta una serie di linguaggi, di questioni dentro cui il MEVE ci si infila eh, proprio in, al 100% e ehm, diventando anche un luogo insomma, di dibattito perché ci stiamo lavorando però eh, riuscire a mettere in collegamento eh, quelle che sono i centri le periferie, mettere in collegamento i territori con quelli che sono orizzonti culturali più ampi ecco, ehm, peraltro Ehm, il, il MEVE ha anche diciamo così, un allestimento che eh, ha la traduzione in più lingue questo proprio per diciamo così favorire anche uno scambio e eh, una mh, fruizione da parte di quello che è il circuito di persone che comunque da tutta Europa arriva sui luoghi del Montello perché esiste un turismo diciamo così eh, specifico sui luoghi della Grande Guerra e quindi eh, il MEVE ha anche come obiettivo quello di parlare insomma queste eh, persone se dovessimo in qualche modo eh, cercarci un manifesto alto che spieghi mh, qual è l'orizzonte a cui guarda il MEV dal punto di vista culturale, io andrei a pescare la, la convenzione di fare l'articolo 3, quando a un certo punto si cita eh, un passaggio, cioè fare tesoro dei conflitti passati che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, eh, citando per la democrazia e lo stato di diritto. Ecco, questo è un po' l'impianto culturale del MEV. Per spiegarlo insomma brevemente e in maniera efficace perché ripeto non è, non è semplice soprattutto per una realtà che è appena nata molto spesso definire, definire se stessa. Grazie mille Irene Bolzon, devo dire che queste domande di solito diventano anche un po' degli esercizi per l'istituzione stessa, per vedere quanto riesce a raccontarsi in un tempo conciso, quindi è a sua volta una comunicazione della comunicazione. Lascio la parola a Patrizia Marchesoni per chiudere questo primo giro. Vediamo se riesco a tenere, <ride> eh, a fare una sintesi, eh, perché eh, se devo fare l'identikit della Fondazione Museo Storico del Trentino, in poche parole, posso dire che è una realtà da una parte giovane, ma anche molto antica. Eh, la fondazione viene costituita nel 2007, eh, però per spiegare eh, eh, i contenuti, le collezioni, il patrimonio di... Eh, ricerche di studi che, eh, che, la, che caratterizzano insomma, il corpus diciamo, della, della Fondazione: bisogna, non si può non dire che la Fondazione è nata eh, dallo sviluppo, dall'ampliamento, dalla trasformazione di un museo che invece era il museo del risorgimento della lotta per la libertà eh, nato ah, subito dopo diciamo, il primo conflitto mondiale. Quindi non sto a dire, insomma, eh, si può immaginare con quale spirito poteva essere eh, nato un progetto eh, che doveva raccontare sostanzialmente l'esperienza, le lotte de, dei trentini e del trentino per... Eh, per unirsi, eh, per il ricongiungimento, per l'unione all'Italia. Quindi è evidente che c'è eh, da una parte una, ehm, un, una, una, coll una collezione e un patrimonio di archivistico che inevitabilmente eh, nasce da questo progetto degli anni, dei primi anni venti. In qualche modo quelle sono le nostre eh, basi documentarie. D'altra parte, eh, lo sviluppo eh, della, del museo nel corso del Novecento, e apro una parentesi, eh, la stessa storia del museo è, ehm, è storia di come eh, la, ehm, la narrazione della, della storia trentina e dei trentini eh, è... Si è sviluppata, è nata, ma si è anche cambiata nel corso del Novecento. Quindi è un, sostanzialmente una storia, eh, dentro la storia noi ce lo siamo sempre detti, insomma. Così come eh, di pari passo la nostra storia va, eh, prosegue accanto a quella del Museo Storico Italiano della Guerra, proprio perché, appunto, eh, c'è anche qui Francesco Frizzera, il direttore, appunto, eh, del Museo di Rovereto. Eh, dobbiamo capire questo, questo precedente per capire anche la natura delle collezioni che poi veniamo a gestire e che ci eh, accompagnano e che noi utilizziamo per una, la narrazione storica detto questo però è anche vero che nel 2007 quando viene costituita la fondazione eh, con una legge provinciale eh, si prende eh, atto di quanto il museo del risorgimento e della lotta per la età diventato poi museo storico in Trento ehm, eh, ha ampliato i propri interessi e eh, gli viene affidata una mission, mission che è ben più ampia e eh, cioè l'oggetto attualmente della, eh, di studio e di narrazione eh, che la fondazione porta avanti con le sue varie sedi eh, museali e col futuro eh, e, e spero imminente apertura della, della, dello spazio espositivo permanente l'oggetto nostro di studio è il Trentino, la sua città capoluogo e eh, un'area regionale che non è quella che possiamo considerare degli attuali eh, confini eh, statuali o regionali che siano eh, sono quelli di un del, del Tirolo storico quindi di un territorio eh, che ehm, eh, ha un'area regionale non necessariamente corrispondente ai confini attuali e anche nel tempo con dei confini piuttosto variabili eh, detta questa cosa eh, che ci pone su un piano insomma, di una certa complessità eh, due sono i temi conduttori che ci hanno accompagnato in questi ultimi 10-12 anni e che hanno accompagnato anche le riflessioni per arrivare a, fra un po' alla eh, proposta di, una, ehm, di uno spazio espositivo permanente che racconti, che, eh, dica insomma che cosa vogliamo raccontare del Trentino, perlomeno del, eh, del, del, del Novecento. Due sono i temi, quindi. Il territorio, eh, noi raccontiamo il territorio inteso come uno spazio, uno spazio alpino, che è geograficamente in questi termini sì, eh, delimitato, perché lo è, lo è delimitato morfologicamente, è molto caratterizzato, eh, come dicevo prima, ha dei confini eh, variabili nel tempo e ehm, noi vogliamo raccontarlo non solo come paesaggio naturale ma soprattutto come paesaggio costruito in qualche modo attraverso gli eventi del Novecento e in particolare le guerre, ma non solo, eh, anche le, le opere dell'uomo, le grandi opere, eh, il fatto che ci siano state delle eh, trasformazioni dovute all'industrializzazione, al cambiamento anche della, degli spazi coltivati. Eh, tutto questo... Eh, ehm, ci dà il, il senso che è, una, è un territorio, un concetto che eh, varia, eh, è sta, può essere inteso sia da un punto di vista ideologico, ma anche di identitario. Questo va eh, sicuramente, eh, si intreccia fortemente, e nella nostra intenzione, le nostre linee di eh, ricerca e di attività col tema del popolo, e cioè c'è un territorio, ma contemporaneamente c'è anche, anche una comunità. Eh, c'è un insieme di individui e di gruppi eh, di comunità di individui che in particolare, perlomeno per la fase attuale eh, dei nostri studi, dalla seconda metà dell'Ottocento. Eh, e lungo tutto il Novecento, quantomeno, ehm, viene raccontato attraverso eh, i grandi eventi, i grandi eventi separatori che non sono solamente le guerre ma sono anche le migrazioni e sono anche la eh, trasformazione del paesaggio, quindi veramente l'intreccia è molto forte e soprattutto questa, questo, queste comunità parlo al plurale perché il territorio trentino per chi lo conosce è molto variegato, molto anche in qualche modo frammentato, ehm, le trasformazioni sociali ed economiche di queste comunità, lo sviluppo in generale eh, della, della società trentina, pur nelle sue diversità, quindi sostanzialmente una grande operazione che ehm, tenta di da una parte leggere la storia del Trentino in questi termini e dall'altra parte anche cerca di ehm, trovare un, un modo per eh, favorire diciamo, il riconoscersi di queste comunità in una comunità più grande in pratica vorremmo fare un'operazione di museo territoriale nella concezione di Landmuseum una sorta di rappresentazione eh, di, una, eh, di uno spazio che nel tempo eh, muta, ma comunque trova una propria rappresentazione e anche una sorta di identità. Eh, come si racconta però una, uh, un, un, un museo, come si racconta un tema come questo? Ecco, eh, detto che come ha già anticipato eh, Sara, noi eh, abbiamo parecchie eh, eh, situazioni, spazi che eh, ci consentono di, eh, di lavorare su, su questi temi anche in maniera piuttosto produttiva perché eh, le gallerie eh, sono state da una... Per certi versi all'inizio una sfida, eh, vi dico che inizialmente erano veramente degli spazi poco ospitali perché erano veramente due tunnel stradali così come eh, appena abbandonati dal percorso delle macchine ci siamo ritrovati con 6.000 metri quadrati da inventare perché potessero essere un luogo dove raccontare la memoria dei Trentini, perché questo ci era stato eh, chiesto, questa sfida eh, c'era stata lanciata e noi l'avevamo anche eh, accolta. E, però ci sono anche altri spazi che via via sono, sono arrivati, il Forte, il forte di Cadine, eh, il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni appunto, che sono affidati in gestione diretta nel quale noi siamo responsabili di questi spazi. D'altra parte abbiamo anche eh, degli altri spazi condivisi che sono frutto di eh, partnership, collaborazioni, come per esempio il Parco Museo di Malgazonta e Base Tuono, che di fatto tematicamente è uno spazio eh, dedicato alle guerre sull'altopiano e fino ad arrivare alla Guerra Fredda il palazzo eh, Baisi di Brentonico, eh, che è un'operazione che viene fatta insieme al comune di Brentonico appunto in Valle Lagarina e che è dedicato sostanzialmente per vocazione, anche perché lì c'è eh, un, un luogo che eh, si presta e una tradizione che si presta a questo, che è quello dello studio della farmacopea. E Quindi eh, lì si vengono realizzate iniziative in, in collaborazione con, eh, con il comune, con tanti altri soggetti, con convenzioni con l'ordine dei medici, l'ordine dei farmacisti e via dicendo. Villa Paradiso a, ehm, a Levico Terme nel quale la vocazione appunto di luogo termale e di luogo di soggiorno eh, di cura eh, fa sì che lì sia, sia stato possibile sviluppare con l'amministrazione comunale di Trento ma anche con il servizio eh, un servizio della provincia che si occupa appunto della manutenzione anche degli spazi degli spa, dei parchi eh, di realizzare un progetto che è quello di raccontare la storia eh, delle cure termali de, dell della salubrità dell'acqua eh, dei giardini tutti in, eh, in, questo, in questo senso che è quello della storia le, della, del trentino e degli spazi che non sono quelli di, solamente di levico ma come sapete anche ad arco insomma in altre parti del trentino o le terme di comano hanno questa vocazione eh, per, le, per la cura della per la salute e, e quindi la varietà è veramente eh, amplissima eh, ci è successo poi eh, di avere temporaneamente altri spazi, ad esempio ehm, in Valle di Nonna un edificio, una, un edificio di servizio, la diga di, di Santa Giustina, per molti anni è stato il caposaldo, il luogo dove eh, lavorare per... Eh, con la comunità della, della Valle di e con tanti altri soggetti, associazioni e privati eh, per raccontare la trasformazione di questa valle eh, la sua trasformazione da un punto di vista del paesaggio con l'immissione di questa grande opera negli anni 50 la diga di Santa Giustina era la più alta d'Europa un'operazione enorme quindi la carrellata serve per dire che ehm, noi abbiamo eh, pian piano, non a tavolino, poi l'esperienza è più che decennale, eh, è, è quella di privilegiare eh, la modalità del racconto, eh, che poi diventa eh, anche un'opzione un storiografica, insomma, abbastanza eh, precisa, dando per scontato che dietro, dietro le quinte, dietro c'è una ricerca storica che viene fatta con la, i metodi eh, di ricerca eh, di fonti, archivistiche, bibliografiche, questo insomma non, non dovrei neanche dirlo, però eh, quello che poi noi, la parte di eh, divulgazione, restituzione, di presentazione al pubblico di questi temi, quello che facciamo è sostanzialmente mettere in scena delle storie, mettere in scena delle biografie, le biografie de, degli attori o delle comunità eh, eh, che hanno eh, vissuto queste, queste esperienze questi, o gli eventi storici o, o eh, le grandi trasformazioni e evidentemente per poterlo fare la modalità principale è quella di eh, entrare in contatto con le comunità di mettersi in relazione di costruire delle relazioni ehm, perché ehm, questo eh, non è possibile senza un coinvolgimento eh, di chi eh, è il detentore sostanzialmente di, questa, di questo patrimonio di storia e di memoria. Questo comunque eh, sempre dentro in una eh, logica, in una visione che è quella di fare riferimento quantomeno al quadro regionale. Eh, non, per non fare le storie di campanile, per non fare delle storie eh, che eh, siano quasi autoreferenziali, ma che siano delle storie che sono in grado di mettersi in relazione con appunto la storia regionale, meglio ancora con la storia euro-regionale, date le premesse che noi, insomma, come Trentino eh, abbiamo una storia condivisa con quantomeno uh, l'impero uh, austro-ungarico. Patrizia, scusami, ma. Ecco, scusa. Perché, perché stiamo entrando nel vivo della, della chiacchierata, quindi non vorrei che poi rubassimo altro tempo alle parti successive. Ok, perché, perché questo giro di presentazione era fatto appositamente per. Eh, iniziare a, a dirci anche eh... In questi giorni noi abbiamo provato a entrare nella cucina del racconto storico e vorremmo provare a fare lo stesso anche nel caso delle, ehm, delle vostre esposizioni. L'altro giorno proprio Patrizia eh, ragionando su, eh, su, su come raccontare la fondazione mi ha detto, eh, perché alla fine ogni mostra è come costruire una casa. E, e io vorrei farvi ripartire in qualche modo dalle fondamenta eh, chiedendovi di scegliere uno o più esempi a cui avverti avete lavorato anche più eh, direttamente per raccontarci appunto come si lavora un percorso espositivo, eh, come si scelgono eh, i temi, quali problemi incontrate, quali sfide affrontate, perché una cosa di cui forse abbiamo parlato troppo poco fino ad oggi nella nostra Winter School sono anche in qualche modo i, i fallimenti o le polemiche a cui a volte si va incontro quando si fa una mostra. Allora, cambiando l'ordine degli addendi, io stavolta ripartirei da Irene Bolzon, quindi dalla realtà più giovane che comunque ha già esperienze sia per quanto riguarda la parte di ehm, permanente che per quanto riguarda la parte di allestimento invece temporaneo. Grazie, okay. Daniele. Eh, allora, parto eh, innanzitutto ehm, da quello che è il nostro principale problema e che è al contempo una risorsa, ovvero ehm, collocare un allestimento dal punto di vista eh, museologico e museografico contemporaneo dentro a un edificio storico di recente restauro eh, che alterna da una, da una parte spazi enormi e dall'altra spazi minuscoli, ecco chiaramente una Villa Veneta che, oltretutto, è nata e cresciuta in, in modi e tempi diversi. Non è stata pensata ovviamente per avere all'interno una struttura espositiva con tutte le esigenze che, insomma, il pubblico si porta, eh, si porta dietro. Con oltretutto un problema mh, di non poco conto è che mh, quando tu arrivi nel corpo centrale vieni eh, inondato di colore perché eh, sei all'interno di sale affrescate. E quindi, qualsiasi cosa tu metta dentro quelle sale inevitabilmente deve in qualche modo mh, scontare la concorrenza rispetto all'attenzione del visitatore con quello che è il contesto della sala quindi eh, non è una struttura nata per accompagnarti in un percorso ma a suo modo è una struttura che impone se stessa rispetto a quello che insomma è il percorso che tu vai creando eh, quando abbiamo studiato eh, la parte ehm, proprio del mm allestitiva permanente abbiamo cercato proprio di eh, ragionare di contrasti continui tra luci e ombre per cui eh, la parte di allestimento più contemporanea delle pareti molto scure e, um, con uh, dei focus su alcuni oggetti specifici quei pochi che ci sono e uh, ma materiale documentario o grafiche molto grandi um, per poi invece accompagnare um, nella parte della luce la chiamiamo così il visitatore nel corpo centrale di questa, uh, di questa villa eh, chiaramente um, Trattandosi di un allestimento che è dentro una Villa Veneta, è un allestimento che si snoda su più di 2000 metri quadri di esposizione, quindi di fatto è molto grande, anche se, come vi dicevo prima, eh, questa grandezza eh, raramente insomma, si accompagna ad una flessibilità. Ecco, quindi eh, risicati per esempio sono gli spazi dedicati in maniera eh, esclusiva alla didattica, abbiamo solo un paio eh, di aule didattiche e di media dimensione e degli spazi che noi stiamo cercando di riadattare soprattutto nel corso di quest'estate per le esigenze concrete che si sono palesate insomma um, per il contenimento del, del covid quindi improvvisamente quelli che noi mh, percepivamo come degli come delle sale es espositive basta sono diventate anche auldatiche già con forza perché non sapevamo dove eh, inserire insomma le, le persone ecco quindi è uno spazio flessibile ma che ehm, fino a un certo punto cioè, richiede da parte nostra un continuo lavoro per eh, adattare insomma, quello che abbiamo a disposizione a quelle che sono le nostre eh, esigenze e soprattutto ha uno spazio mostro, una sala mostro molto piccola rispetto a quella che è tutta l'enormità della, eh, della struttura. È Il motivo per il quale le mostre Temporanee che si eh, diciamo, vengono ad inserire nel quadro dell'allestimento permanente sono mostre che partono da questa sala ma che poi si articolano lungo il percorso. Quindi eh, questo pone il problema di dover costantemente eh, trovare dei fili tematici tra le sale del MEVE, quello di cui si parla in quelle sale, e le mostre che vengono, eh, che vengono inserite. Ecco, ehm, dal mio punto di vista ehm, eh, ho lavorato alla progettazione di due mostre che non hanno mai visto la luce fino adesso, nel <ride> senso che io ho iniziato esattamente un anno fa oggi e quindi eh, abbiamo iniziato a lavorare a una serie di cose che poi eh, alla fine, già con forza, non sono andate in, in porto. Vabbè, vi racconto come stavo progettando, insomma, la... Mostra numero uno, eh, che inevitabilmente finirà il prossimo anno, che era una mostra dedicata alle pandemie. Nel eh? eh, senso che noi ci eravamo accorti eh, esattamente eh, i primi mesi di dicembre che non avevamo dentro il MEVE nessun aggancio sulla spagnola è eh, un'omissione colpevole, abbiamo capito, insomma, generalizzata la storiografia anche nostra, per cui ho detto, ma ah, perché non facciamo una bella mostra sulle pandemie? Ce la siamo proprio tirata, ecco, possiamo dire, <ride> ecco, in maniera così un po' eh, informale. E nel costruire questo, questo percorso, eh, ehm, il problema fondamentale è stato eh, dialogare A con la dimensione territoriale, perché ehm, comunque non si può ignorare che siamo all'interno di un luogo, e di una comunità, eh, che si trattava comunque di un tema trasversale e che aveva anche delle implicazioni, diciamo, dal punto di vista tecnologico, molto ampie. per cui, per esempio, mh, per tentare di far dialogare eh, il contenitore con il contenuto, eh, il salone centrale che oltretutto nella, nel soffitto presenta una scena di cacciata della peste, eh, era proprio dedicata a quelli che sono, avrebbe dovuto essere dedicata al, al tema della peste, delle pandemie, delle epidemie nel corso della storia. Quindi questo mh, anche per non concentrare esclusivamente sulla contemporaneità eh, le riflessioni. Eh, collegare per esempio la sala della Belle Epoque, eh, fondo sul contesto locale, quindi per esempio, l'archivio storico eh, del comune di Montebelluna ha eh, un faldone importante che tratta del colera nei primi anni del Novecento. Quindi quello poteva essere il fondo che ci avrebbe permesso l'aggancio con la dimensione territoriale. Ehm, parlare della spagnola e di come si diffonde nella sala dedicata alla trincea: quindi. Come vedete c'è sempre tutto un lavoro di riflessione tra ciò che sta attorno e ciò che viene inserito con le mostre eh, temporali. In questo il meve eh, se diciamo così è rigido dal punto di vista della struttura che lo ospita è molto eh, più flessibile invece per quanto riguarda eh, i dispositivi tecnici tutta la parte multimediale è una parte che è stata eh, concepita per essere molto semplice nel senso che le installazioni non sono particolarmente complicate anche mh, nella tecnologia utilizzata e nell'utilizzo sono per lo più tavoli multi touch che offrono Insomma, la possibilità al visitatore anche di selezionare ehm, i percorsi che vuole approfondire una tecnologia che bene o male non risulta escludente o comunque ehm, difficile da usare per determinate categorie, perché questo insomma era anche uno degli obiettivi, cioè non creare eh, diciamo così un, delle installazioni show che però poi risultassero complesse da usare e con una tecnologia anche mh, a scadenza molto eh, ravvicinata e quindi ci costringesse praticamente ogni anno a trovare qualcosa di nuovo. La possibilità di utilizzare questo tipo di installazioni ehm, ci consente anche di aggiornare i contenuti in base a quelle che sono le mostre che noi abbiamo in mente quindi questo eh, sicuramente ci, ehm, ci agevola. Certo è che dovendo affrontare proprio l'aspetto tecnico di, di come poi si comunica all'interno di una struttura eh, di questo tipo, bisogna tenere presente che mh, va eh, saputo guidare il visitatore dentro un percorso dentro un percorso di mostra che si intreccia a un percorso preesistente sapendogli dare dei messaggi che siano chiari per cui secondo me innanzitutto è, sono sempre importanti le persone all'interno di una struttura museale quindi quando entra un visitatore ci deve essere eh, ne parlavamo Sara l'altro giorno anche una mh, formazione specifica del personale che accoglie il visitatore, che quindi sia in grado di trasferire anche quello che è lo sguardo, quella che è eh, l'attenzione dei curatori rispetto a quella che è la mostra che viene eh, raccontata e come si articola lungo il percorso. L'altra questione è riuscire a legare eh, tre tipologie di segnaletiche, la, se la segnaletica permanente, quindi che ti indica qual è il percorso, la segnaletica Covid, perché io non so voi come l'avete risolta, però per noi è stata una questione perché laddove ci sono già 20 frecce che ti spiegano dove andare, aggiungere anche la segnaletica Covid è stata eh, è stato oggetto di una grande riflessione. Peraltro noi l'abbiamo puntata sulla scelta di colori particolari, sulla anche necessità di dare dei messaggi che fossero il più possibile informali e simpatici, anche perché ora ci siamo abituati a una serie di eh, relazioni, mm. però a maggio, quando siamo riaperti il 22 maggio, quindi subito... Era complicato immaginare per un visitatore un percorso segnato da continui non toccare, non fare, non respirare, quindi la mascherina. Ecco, quindi abbiamo cercato insomma, di costruire una segnaletica che fosse ehm, anche accogliente e chiara per il visitatore. E poi c'è appunto l'elemento delle mosse temporanee che devono essere chiaramente eh, individuabili. Certo è che poi dentro tutto questo, eh, nella dimensione multimediale, nella dimensione anche interattiva e immersiva, va anche tenuto conto, e questo è un punto su cui stiamo ragionando molto dal punto di vista del nostro lavoro, come adattare tutto questo alle nuove norme Covid perché eh, per esempio l'aspetto del suono per il memoriale è fondamentale. Eh, però tutte quelle che erano installazioni a fruizione individuale con le cuffie, oggi non possono essere più eh, utilizzate. Quindi quando vogliamo intervenire con eh, una nuova mostra, un nuovo elemento audio all'interno di un'installazione, dobbiamo ricorrere per forza a sistemi di diffusione ampia, che quindi vanno ad intaccare anche quello che già c'è e eh, vanno in loop, perché bisogna diciamo invitare il meno possibile le persone a toccare ecco nonostante ci siano insomma abbiamo trovato delle soluzioni per riuscire a rendere fruibile anche eh, un memoriale multimediale dove tutto è touch però insomma bisogna comunque ridurre il numero di occasioni in cui la persona interagisce fisicamente con dei supporti quindi questo sì, in termini un po' generali, le difficoltà che, insomma, eh, si incontrano nel momento in cui si va, insomma, a, a calare quello che è un discorso anche scientifico su uno spazio che ha le sue esigenze, che ha le sue, eh, le sue caratteristiche. Quindi, mh, assieme a quello che poi è l'aspetto chiaramente eh, tematico, eh, nel caso di pandemie, il modo in cui l'abbiamo concepita un anno fa, evidentemente, non può essere assolutamente quella con cui noi andremo a portarla avanti a gennaio in avanti per questo punto slitta di un anno, chiaramente eh, tutto quello che sta accadendo interagisce con quello che noi stiamo, eh, stiamo studiando e poi magari ne approfitto dopo per raccontare anche quali sono le progettualità che sono partite proprio pensando a questa mostra rispetto anche al m, progetto di public history eh, istantaneo dal presente di cui poi magari eh, dopo vi, vi parlo questo anche per dire che dal punto di vista scientifico c'è sempre la necessità di una flessibilità anche rispetto a quello è il Dibattito in corso, insomma, molto spesso arriva, ehm, quando meno te l'aspetti, ecco, grazie mille Irene, continuiamo il nostro giro. Se Giancarla Malerba è d'accordo, e anche la Patrizia Marchesoni continuerei a parlare di mostre temporanee. Quindi parlando eventualmente delle gallerie, se Patrizia. Vuole intervenire adesso oppure facciamo così, perché così rimaniamo nell'ambito delle, delle temporanee e, e ne hai fatte tantissime, quindi... No, no, no, dire... no, <ride> no, L'intervento di Irene Bolzone è stato eh, condivisibile. In realtà, non ripeto i problemi, i temi anche di tipo organizzativo, anche insomma eh, di, questi, di questi ultimi tempi. Quindi, eh, volevo eh, semplicemente introdurre due, due aspetti che si legano in parte specificatamente alle gallerie però insomma per tutte le mostre temporanee e cioè da una parte eh, volevo così accennare introdurre il tema degli anniversari eh, perché rispetto alla a, a, il gioco di parola, ai temi, alla scelta e a quella che è la programmazione eh, delle attività scientifiche ed espositive eh, in un museo, sia esso appunto prevalentemente permanente oppure comunque che si dedica come noi per lo più, anzi a, a, interamente a parte il Museo Caproni alle mostre temporanee questo è un, è un tema abbastanza importante anche discusso l'anno scorso nel corso di un convegno ma insomma eh, nel bene e nel male gli anniversari eh, ci sono e, e lo dico per esperienza perché eh, da una parte i nostri musei non si possono sottrarre per competenze per occasione di poter valorizzare le proprie collezioni perché è, una, è anche un dovere eh, ricordare certe date perché ti danno la possibilità non solo di ricordare semplicemente solo l'evento storico ma eh, di ehm, saperlo collegare anche alla All'attualità, all alla, alla, ai problemi eh, contemporanei. Quindi eh, è vero che gli anniversari sono importanti, eh, sono importanti, e ci costringono anche a fare il punto rispetto, eh, rispetto agli studi che dietro le quinte continuano gli approfondimenti che, che, che, che vengono fatti, anche le novità, insomma, dal punto di vista della ricerca, e di poterle trasmettere al grande pubblico. Eh, ecco, noi siamo reduci da cinque anni di centenario eh, della grande guerra eh, e quindi sappiamo che però nel bene, anche perché era importante questo centenario era veramente importante, ha schiacciato comunque tanti altri temi eh, e quindi lo butto lì so, non ne possiamo parlare a lungo però eh, anche nell'ultimo anno nel, due, nel 2018 eh, la fine di, questa, di questo centenario e per noi il momento alle gallerie di fare una mostra molto importante eh, che era l'ultimo anno appunto di guerra su Caporetto eh, ha significato sacrificare eh, per esempio la ricorrenza del 68. Eh, e quindi eh, sì, è una questione quindi di scelte. Eh, di scelte che non dipendono solamente dalla ricerca, ma sono anche scelte che dipendono eh, dagli enti che ci governano, eh, in qualche modo eh, dalla politica, dalla possibilità di avere risorse, perché le risorse vanno eh, su certi progetti, su certi temi, su certi eh, anniversari e magari non, meno, no? Non in assoluto, non, eh, ma eh, meno su altri, e quindi questo è ecco, un tema che, di discussione. Poi mh, sì, ci sono anche delle questioni controverse, eh, per cui evidentemente, anche sempre prendendo come eh, spunto eh, la. Mh, eh, il centenario della grande guerra è stato evidente per noi che se da un punto di vista scientifico storico delle ricerche dentro nell'ambito appunto non solo accademico ma anche di studi eh, approfonditi dentro e fuori il museo siamo veramente arrivati a un buon punto eh, a per mettere in luce la complessità della storia e della memoria della grande guerra e questa secondo noi non necessariamente, non sempre ha raggiunto eh, profondamente le, le, nostre, le nostre comunità. Eh, forse ha, ehm, ha appena scalfito eh, eh, dei... Ehm, dei temi che sono ancora per quanto riguarda il nostro territorio e le nostre comunità ancora un po' divisivi, diciamoli, eh, perché sono legati a miti, stereotipi e a una opinione pubblica Se per quanto minoritaria, comunque strisciante, che eh, vede la storia eh, della Grande Guerra come eh, ancora legata a un'appartenenza eh, una all'impero austro-ungarico, con una visione nostalgica, appunto mitica, eh, che porta insomma, a quello che noi eh, definiamo anche di un certo vittimismo, tutto questo poi porta a dei picchi, insomma, questioni, insomma, anche abbastanza eh, spiacevoli che vanno dalla, ancora il Cesare Battisti traditore, ancora eh, la, la patria rubata, insomma, come se, insomma, fossi, fossimo ancora al 3 novembre del 1918. Eh, Chiudo su questo perché la stessa cosa la si può ripetere per quanto riguarda la resistenza, insomma i, i casi sono questi. Il terzo elemento è, riprendo quello che ha detto Sara rispetto alla costruzione di una casa. Ecco, per, lo sappiamo noi che lavoriamo alle mostre, che sia esse che siano piccole o grandi... Naturalmente grandi alle gallerie i problemi si decuplicano. Ehm, C'è la necessità di una struttura molto, molto forte eh, che, che parte dalla appunto, defini, eh, decisione, la scelta che nel nostro caso è sempre dentro, nella, cioè, è in capo al direttore generale che fa. Eh, capo a sua volta al comitato, al consiglio di e a un comitato di un comitato indirizzo, quindi la scelta del tema e, e la composizione del gruppo di lavoro, cioè del, del curatore o di un gruppo di curatori, la ricerca di partnership, di collaborazioni, di trovare all'esterno le competenze che cioè noi non siamo un universo, il museo non è, il luogo nel quale c'è eh, qualsiasi competenza sia necessaria e, per le mostre per esempio alle gallerie noi abbiamo una persona una nostra collega che si dedica che è la responsabile del coordinamento della parte Organizzativa e cioè conosce le problematiche che per questi spazi sono eh, insomma di non se non altro per la grandezza, ma anche per questioni di logistica, eh, questione di conservazione dei beni, le, hanno microclima, le gallerie che non ci consentono di mettere eh, opere originali a cuor leggero, anzi non si mettono affatto, e la definizione del budget, la condivisione. Del, e dentro questo, secondo me è importante, lo sottolineo più volte: la condivisione dei curatori, cioè in una filiera completa che va dalla ricerca storica eh, fino alla consapevolezza di quali sono i limiti entro i quali ci si muove spaziali, economici, tecnici, perché tutto non si può fare, o insomma. Eh, Ecco, eh, un'ultima cosa che è stata richiamata anche recentemente dalla collega appunto che si occupa in prevalenza insomma, di questi eventi espositivi è quello che fin da subito a volte si fa, dovremmo farlo con più forza è il coinvolgimento di tutti i settori eh, e delle competenze all'interno del museo di partire fin da, da subito con la partecipazione dell'area educativa e per esempio della comunicazione in modo che da subito i progetti, soprattutto quelli più importanti, quelli più, più, più insomma, eh, così impegnativi, eh, trovino l'apporto eh, di, eh, di questi compiti, di queste funzioni all'interno del museo. Grazie mille a Patrizia Marchesoni. chiudiamo il giro con Giancarla Malerba perché voi avete una collezione permanente ma partecipate anche prestando eh, materiali all'esterno e quindi vorrei che ci raccontassi un po', che con concludessi quello che ci stavi raccontando prima sul lavoro espositivo che avete fatto e poi, cioè, è fatto per sempre, una volta per tutte? Allora... Come andiamo questa volta con la condivisione dello schermo? Per ora alla grande. Provo ad andare avanti. Mi muovo? Alla grandissima, perfetto. Sì. Eh, questa volta è andata al primo colpo. Eh, ti porterei tre esempi. Eh, il primo è ehm, un nuovo allestimento all'interno dell'esposizione permanente ed era dove mi ero fermata prima, in particolare eh, la sala dei manufatti provenienti dalle carceri, dove una grossa collezione ehm, di circa 100 brocche, noi li chiamiamo volgarmente orci, ehm, arrivano dal, dalle carceri di le Nuove di Torino ed erano utilizzate a inizio del secolo dai carcerati per tenerci l'acqua. Come vedete sono sistemate all'interno di un mobile ehm, e così esposte. Queste i orci presentano sulla loro superficie eh, incisioni in forma di disegni, di scritte, sono una, um, un patrimonio documentale incredibile, ma visti così all'interno di un armadio eh, ne vedi solo la metà. e quindi eh, qualche anno fa ci siamo impegnati per migliorare la fruibilità di questa collezione e per poter far parlare questa collezione. Siamo riusciti a eh, realizzare una installazione che mediante due eh, schermi touch eh, consente la visualizzazione tridimensionale di tutti gli orci. Eh, durante il Covid abbiamo risolto il problema del toccare gli schermi aggiungendo un totem con dispenser lavamani con la scritta lavarseli prima dell'uso. Eh, questo lavoro ehm, in termini di fruibilità eh, per il pubblico è vero, le postazioni sono due, ma ehm, esiste un QR code per cui con qualsiasi device, un telefono, un tablet, i fruitori possono andare avanti ehm, singolarmente sul loro dispositivo. Per cui quando c'è una visita guidata e una classe, eh, alcuni saranno lì davanti e vedranno bene davanti agli schermi ma tutti gli altri possono seguire sul loro telefono il, il lavoro del raccontare questi orci era per noi una, una grossa sfida questi orci parlano e raccontano delle storie incredibili ve ne porto solo una eh, quella di giovanni cavaglià che ha inciso il suo orcio il suo soprannome era fusil fucile in italiano Già Lombroso aveva figurato quest'orcio eh, sull'Atlante criminale, ecco qua il ritratto di Giovanni Cavaglià, in archivio abbiamo una sua foto, in museo abbiamo una sua maschera mortuaria in gesso e il cranio che porta proprio il suo nome scritto sopra Cavaglià Giovanni. Ehm, in più, eh, Lombroso aveva fatto la perizia alla morte eh, di Giovanni Cavaglià. La perizia dice, ma il Cavaglià con la stessa indifferenza con la quale ammazzò il gambro, aveva deciso di ammazzare se stesso, fissando nel giorno e l'ora precisa. Con grande pazienza, estrasse dalla tela del pagliericcio dei fidi e maestrevolmente ne lavorò una corda, che doveva servirgli di capestro. Sopra un pezzo di carta, impresse con una punta le seguenti parole «Ho passato in questa cela cento di e cento notti». Indi si diede a incidere la brocca che teneva nella cella col disegno rappresentato nella tavola. In questo disegno tracciò una specie di confessione del suo ultimo delitto e suicidio. Questa lavorazione eh, per fare il 3D consente anche sullo schermo di vedere l'orcio come srotolato. Ed ecco che tutta la storia di Giovanni Cavaglià è qua. Qui c'è la persona che lui ha ucciso gambro ladro, ladro secondo lui la sua denuncia che sarebbe stato in cella solo 100 giorni e poi si sarebbe impiccato storie così andavano raccontate abbiamo quindi partecipato a un progetto del miur quelli della legge ex legge 6 2000 proponendo l'abbiamo vinto eh, i, L'allestimento di questa postazione è costato un po' più di 40.000 euro, 33 li ha messi in miur e il resto abbiamo cofinanziato come università. Ovviamente il progetto scientifico è partito dallo staff del sistema museale. Abbiamo collaborato con un collega di un altro dipa del dipartimento del eh, professor Montaldo, che è un ottimo fotografo ed è quello che ha re realizzato 96 scatti ogni orcio, per poter poi far fare invece da professionisti esterni la modellazione 3D. Altrettanti professionisti esterni sono stati coinvolti per disegnare la postazione, eh, le, le, i monitor utilizzati, insomma, quindi tutto un team fatto tra interni e esterni. Volevo concedermi secondi senza la mia voce ma vediamo Il secondo esempio che volevo portarvi è invece una mostra fatta fuori, noi all'interno del nostro palazzo non abbiamo spazi per mostre temporanee e quindi accettiamo sempre molto volentieri gli inviti e le collaborazioni esterne. In questo caso si tratta del Museo del Cinema che ci ha ospitato nella magnifica sede della Mole Antonelliana con una mostra dal titolo I mille volti di Lombroso, l'archivio fotografico del Museo di Antropologia Criminale, quindi la sfida qui è stata far uscire una collezione nascosta come quella conservata all'interno dell'archivio eh, una selezione ovviamente dell'archivio fotografico qui vediamo la, il momento dell'inaugurazione nella sala principale del museo in questo caso il museo del cinema ha vuotato all'interno del suo percorso tutta una serie di loro vetrine e ha ospitato noi al posto del contenuto che normalmente avevano ehm, in quel tratto di corridoio quindi ci siamo ritrovati con uno spazio ben deciso, ben definito. La comunicazione è stata fatta con una serie di didascalie molto brevi su un supporto rigido, ma eh, con dei tablet e dei monitor che consentivano gli approfondimenti sui diversi contenuti eh, presentati. Nel complesso sono state esposte 305 fotografie per cercare di far parlare la scienza l'ombrosiana, la disciplina l'ombrosiana, le varie sfaccettature di ciò di cui si è occupato l'ombroso, abbiamo aggiunto 45 oggetti perché questo dialogo avvenisse in un modo corretto tra le fotografie e gli strumenti utilizzati, l'Università di Torino ci ha messo 12.800 euro, chiaramente non avevamo problemi di vetrine, di una serie di cose perché facevano già parte dell'allestimento del Museo del Cinema, la mostra è iniziata a fine del 2019 e si è chiusa a gennaio del 2020, è stata aperta 104 giorni e chiaramente vincere è facile all'interno del percorso del Museo del Cinema, il numero di visitatori fatto è stato altissimo, 123.427. L'ultima invece esperienza è, proprio perché non abbiamo spazi per mostre temporanee, aver deciso di farne una all'interno dei locali, delle sale permanenti del Museo Lombroso. E abbiamo deciso di fare una mostra fotografica, in questo caso non per presentare una collezione, ma per presentare un argomento. E l'argomento è il pregiudizio. La mostra si, intitola, si è intitolata Face to Face ed è stata una mostra di fotografie che ha messo insieme un progetto di lavoro con un'associazione Sapori Reclusi che si occupa del mondo delle carceri e due carceri ehm, piemontesi, una a Torino e una a Saluzzo, quindi tre gruppi di lavoro grandi, diciamo noi del, del Museo Lombroso, l'associazione e i carcerati. Ehm, per fare questa mostra, in questo caso invece abbiamo fatto un crowdfunding. Con la piattaforma Apple abbiamo avviato una campagna di crowdfunding, abbiamo messo il tetto a 10.000 euro, ne abbiamo raccolti 10.551, quindi abbiamo raggiunto il tetto. Raggiungendo il tetto, la Fondazione Cassa di risparmio ce ne ha aggiunti 5.000. Per fare crowdfunding abbiamo anche fatto in un'aula dell'Università del Palazzo degli Istituti Anatomici una cena stellata, invitando sei chef stellati, la, ovviamente la cena tutto pieno, ha avuto un successone. Ehm, abbiamo lavorato con il fotografo che vedete qua, che ha eh, organizzato una serie di ritratti mettendo insieme il personale del Sistema Museale di Ateneo e i carcerati. All'interno delle carceri, il direttore del museo, il professor e la curatrice, la dottoressa Cilli, sono andati molte volte a raccontare del nostro museo. L'atmosfera che hanno creato all'interno del carcere è stata speciale e il gioco era proprio quello di abbinare volti delle fotografie presenti in archivio di carcerati e di non carcerati. Giusto perché se vi state chiedendo chi è questo volto, sono io. Qui vediamo la presentazione della mostra nell'aula dell'istituto. In quel giorno i carcerati, anche se alcuni ergastolani, hanno avuto la giornata di permesso e hanno potuto passare la giornata insieme a noi. È stata una giornata veramente speciale. E qui vedete l'allestimento, sopra le grandi vetrine del museo, di queste enormi fotografie. In questo caso vi è un'assenza di comunicazione voluta. No, nessun visitatore sa chi è il recluso e chi non è recluso e vi è un libretto di presentazione la sfida è non si giudica dal volto eh, chiudo con questa e se tra un po' arriva con noi il professor Montaldo c'è c'è è, è arrivato è ovviamente, per ovviamente il Buonasera. fotografo Buonasera. ha giocato, ha giocato. Sulle nostre espressioni, chiaramente. Eh, però in questo caso, appunto, non si trattava di valorizzare una collezione, si trattava di valorizzare uh, una parola, un pregiudizio. Grazie mille, Giancarla Malerba, si sì, saluto il professor Silvano Montaldo. Buonasera, Ti ho già presentato Buonasera. prima Grazie. in tua assenza. E diciamo che funzioniamo da staffetta, perché se tu hai finito la tua lezione significa che sta per iniziare la mia, mi dai l'orologio dei miei tempi. Che sono le soli. <ride> quindi eh, lascio quest'ultima parte di gestione della tavola rotonda di Enrico Val Valseriati eh, che introdurrà la, il, il terzo blocco di, di domande eh, ripartiamo magari dal, eh, proprio dal professor Montaldo che ci teneva molto a raccontare un progetto che ha coordinato in prima persona non vedo Enrico però credo mi senta Enrico? Ci sei? Ok, perfetto. E, um, vi lascio nelle sue sapienti mani e mi scuso di dover cambiare stanza. Grazie mille. Ciao, ciao. ciao Sara, grazie, ciao, davvero. Sara. grazie Sara. davvero alle nostre ospiti, e ai nostri ospiti. E allora solleciterei subito eh, Silvano Montaldo, magari sul Lombroso Project. Sì. E, e di, darci qualche indicazione insomma, su questo importante Gra progetto. Grazie, e, dunque dovrei solo condividere lo schermo Se, cioè, devo chiedere il permesso? O... No, eh, basta che eh, alla sua destra in basso, presenta, presenta, la, ora. presenta ora e condivide o lo schermo intero o una finestra. Ok. Ecco, ecco, vediamo, vediamo eh. professore, eccolo qui. Grazie. Questa è la home page del Lombroso Project, che è una, un sistema che permette di consultare eh, a distanza la corrispondenza di Lombroso che è arrivata sino a noi, che è costituita da due gruppi di. Eh, di documenti essenzialmente. Cioè quello che è stato donato al museo ed è conservato al museo, che si tratta per lo più di lettere che sono arrivate a Lombroso, scritte dai suoi interlocutori sono circa 1900, e le lettere che Lombroso ha scritto uh, in risposta o comunque mh, per contattare queste persone. E Queste lettere non sono conservate al museo, ma sono conservate in quasi un centinaio di altri enti in Italia e all'estero. Questo perché, perché eh, nonostante la, la notorietà di Lombroso, fino al 2009 le, le lettere eh, conosciute di lui erano davvero poche, erano state quasi mai utilizzate dai, dagli storici che hanno lavorato su Lombroso e, mh, e questo perché appunto la, la famiglia ne aveva eh, più eh, depositi in varie case eh, a Torino e in, altri, e in altre città italiane. L'apertura del museo ha eh, convinto la famiglia a fare questa donazione che è molto importante anche dal punto di vista proprio del valore patrimoniale, mm, le lettere di Lombroso hanno un mercato, le ha donate al museo eh, con grande generosità e allora eh, per noi è stata l'occasione eh, per lanciare questo progetto che è stato finanziato dalla eh, fondazione eh, CRT di Torino e in piccola parte anche dall'Università di Torino per realizzare questo portale che permette appunto di eh, consultare tutto il suo, il suo, eh, ciò che eh, di inedito è rimasto di Lombroso provo a fare un esempio Solo che non vedo se funziona. Ecco, ecco, per esempio, dunque, quello eh, che vedete in questa finestra qui sono tutti gli altri archivi che conservano documenti eh, di Lombroso, cioè le lettere di Lombroso eh, scritte da Lombroso e i suoi interlocutori. E questo è un esempio di come si può consultare. Eh, ho scelto questa lettera in particolare, questa di Fernando Ortiz che è un antropologo, un criminologo cubano, Alombroso del 1906. La vediamo qui è conservata da noi. Quindi è possibile ingrandirla. aprirla E poi appunto eh, ingrandirla e così via. Perché? Perché questa lettera è stata molto importante per noi perché ci ha permesso di avere delle informazioni su alcuni pezzi della collezione, ehm, ovvero le lettere sono diventate una risorsa importante fino allora non utilizzata per eh, ricostruire la storia delle collezioni del museo. Ehm, L'ombroso non aveva tenuto un catalogo di, di questo museo, quindi il problema principale che, è stato, che si è dovuto affrontare in vista dell'apertura dell è quello di costruire un catalogo partendo eh, da ciò che all'epoca era disponibile, cioè ciò che l'ombroso aveva pubblicato sui suoi libri o sul, sulla rivista L'archivio di psichiatria. Con l'acquisizione invece delle lettere abbiamo una fonte in più e questa, questa lettera eh, appunto è stata importante perché in questa lettera Ortiz, che poi è diventato un grande conoscitore della cultura afro-cubana, eh, oggi esiste una fondazione, Fernando Ortiz, che è patrimonio nazionale cubano, eh, annuncia a Lombroso che aveva incontrato a Torino, infatti è scritta in italiano, lui aveva lavorato per alcuni anni all'ambasciata cubana a, in Italia gli annuncia di avergli eh, inviato alcuni articoli, eh, scusate eh, è qua, un pacco postale contenente due idoli eh, e eh, degli stregoni afro afro-cubani parecchi amuleti e collane eccetera. Ecco a questo punto noi ci siamo posti il problema, avendo scoperto di questa, questa donazione, ci siamo posti il problema di eh, riconsiderare, eh, di ritornare ad esaminare la collezione alla ricerca di questi, di questi eh, eh, oggetti e li abbiamo ritrovati. Adesso non so se riesco a mostrarveli. Non Niente, scusate, non sono riuscito a separare questa, questa parte qui dal, dal resto del, delle cose che stavo preparando. E, comunque, questo è un esempio, insomma, dell'importanza della documentazione che. Ehm, che, che il possesso di questa, di questa documentazione ha rappresentato per il nostro, uh, per il nostro museo. Eh, ecco, eh, le potenzialità di, questa, di, questa, um, di questo strumento sono... Eh, notevoli perché eh, non avere uno strumento cartaceo permette una diffusione a livello globale. Ci siamo accorti, ad esempio, che ci sono molti contatti, addirittura dal Pacifico, perché ehm, gli iscritti di Lombroso hanno avuto una diffusione mondiale, quindi. Ehm, è possibile anche eh, superare le distanze eh, faci facilmente poi perché è possibile sempre integrare eh, con eh, man mano che verranno scoperti nuovi inediti di Lombroso quindi aumentare la, il, il database del di questo di quest dell'ombroso project e, e poi perché ci permette di fare ricerche anche soltanto su non soltanto sui miti, sui mittenti e sui destinatari, ma anche sulle persone citate, sul luogo di, eh, eh, in cui è stata scritta la lettera e sulle date. Eh, e questo appunto è stato realizzato sempre dal sistema museale di Ateneo eh, nell'ambito del, del lavoro di valorizzazione delle collezioni che noi conserviamo. Grazie mille a Silvano Montaldo per averci presentato questo progetto davvero ambizioso e utilissimo anche per fini di ricerca, non solo di fruizione del patrimonio culturale. Vi chiederei un po a, tutte, a tutti i nostri ospiti una, eh, così, una battuta transciante sulle acquisizioni dei musei nel 2020 un giro molto veloce per dire i musei stanno ancora acquistando eh, hanno delle politiche eh, su ciò che vogliono acquisire eh, per il futuro e per far fluire il proprio patrimonio iniziamo magari proprio dal caso torinese poi facciamo un giro con Irene Bolzon e anche con Patrizia Marchesoni in Museo Storico che ha ovviamente una natura un po' particolare eh, rispondo, rispondo io rispondi Okay. Lo stesso Penso che la risposta sia molto veloce, <ride> la nostra è una collezione in qualche modo chiusa, però direi che quello che ha appena presentato Silvano è proprio una risposta alle nostre attuali acquisizioni, sì acquisiamo, acquisiamo tanto virtualmente, in campo archivistico siamo molto aperti alle acquisizioni, non so Silvano cosa dici? Sì, ehm, si può dire che le nostre acquisizioni sono molto legate anche alla conoscenza della collezione, nel senso che noi abbiamo moltissimi oggetti di cui non conosciamo la storia, perché Lombroso non è lasciata tracce, quindi casi come questo, adesso mi concentro e trovo, lo trovo sicuramente le, le immagini del voodoo, eh, sono le nostre acquisizioni e sono continue perché queste scoperte di, che ci, ci, ci permettono di capire la storia di questi oggetti possono avvenire in qualunque momento. Ovviamente ehm, gli scritti di, di Lombroso sono stati già molto... Utilizzati, per cui questa, questo tipo di ricerca eh, andrà sempre più sul, sugli inediti. Irene? Ecco, per quanto riguarda il, il mele, come vi dicevo, nasce senza collezioni quindi non ha un patrimonio da mettere a sistema e da valorizzare. E proprio per questo eh, si è posta da subito la questione di che tipo di policy di acquisizione mh, adottare. Questo perché eh, personalmente eh, sono convinta che un museo senza collezioni a lungo andare eh, rischi in qualche modo mh, di eh, diventare un padiglione delle esposizioni, non ancorarsi anche come istituzione rispetto a un territorio. E, mh, quindi la domanda è stata subito quali tipi di collezioni, quali tipi di archivi eh, andremo ad acquisire da qua eh, in avanti. Eh, la risposta che ci siamo dati è eh, l'acquisizione degli archivi dal basso, delle collezioni dal basso. Eh, quindi eh, per quanto riguarda la parte di archivio, sicuramente eh, archivi privati e di persona che gravitano ovviamente eh, nel raggio territoriale ma anche eh, più, più ampio. Per citare l'esempio concreto di un archivio che è arrivato proprio il mese scorso, eh, grazie ad un comodato d'uso, è l'archivio privato del generale Garioni. Garioni che eh, è stato insomma un personaggio della grande guerra ma eh, ha diciamo così eh, tra le sue caratteristiche principali uno di essere nato a 300 metri da Villa Corre Artisani. Quindi è proprio un'acquisizione eh, di un patrimonio super locale, ma che però eh, ci permette un affondo su quella che è stata l'esperienza di Garioni come ehm, reggente e governatore della Tripolitania e della Cirenaica tra il 1913 e il 1919. Quindi insomma un'esperienza che parte da un territorio, cioè da meno di un chilometro di distanza dal neve, ma che ci permette una, uno studio, una sistemazione, una ricerca che ha un respiro molto più ampio, che quindi rientra perfettamente in quella che insomma è la mission culturale del memoriale, però eh, non sono archivi di questo tipo particolarmente strutturati, ma eh, io mi riferisco anche a quel pulviscolo di documenti e di documentazione che sta insomma nelle, anche nelle case delle persone, per cui stiamo avviando eh, nel corso del tempo una sensibilità sensibilizzazione anche nei confronti delle comunità, dire: prima di buttare qualsiasi carta tu trovi nel cassetto chiama e vediamo che cos'è ecco, quindi proprio per riuscire a salvare un patrimonio che magari soprattutto nel caso delle scritture popolari sappiamo che può eh, sembrare ripetitivo ma che però eh, rischia di essere appunto eh, disperso quindi eh, il MEVE vuole porsi come punto di riferimento rispetto eh, a, queste, eh, a questa documentazione l'altro elemento è ehm, l'attenzione verso le collezioni dei recuperanti eh, ce ne sono molti anche in Veneto, è una forma di autentica cultura insomma popolare che penso che insomma in Trentino conoscete altrettanto, eh, altrettanto bene. Molti di questi cominciano a essere anziani, ci sono sempre tenuti eh, le cose ovviamente in casa per ragioni che conosciamo benissimo, anche eh, legislative, però in molti casi si tratta o di piccole case museo o di micro collezioni che si sono musealizzate per questioni insomma eh, legislative ma che rischiano di eh, andare disperse man mano che le persone, le associazioni di volontariato vengono meno nella custodia e nella messa a disposizione del pubblico di queste, eh, di, di questi oggetti quindi eh, stiamo appunto avviando una serie di relazioni proprio per cercare di incamerare in futuro queste collezioni che rischiano altrimenti di far perdere non tanto un, un patrimonio di oggetti quanto piuttosto Proprio questo aspetto della cultura popolare, Ecco, cercando anche di ehm, colmare molto spesso lo iato che divide le istituzioni da questo mondo, perché poi effettivamente il mondo del collezionismo, dei recuperanti, difficilmente si è con confrontato con quello dei conservatori, anche perché mm, lo sguardo diciamo, è stato e l'approccio molto diverso nel corso del, uh, del tempo dall'altra parte poi c'è anche tutto il capitolo di quelli che sono i cosiddetti archivi inventati, quindi eh, quelle raccolte di documenti e di testimonianze che si eh, collegano eh, più strettamente a dei progetti specifici di public history mm, per citare il caso eh, più recente che è ancora in corso per quanto riguarda il MEVE è il progetto che, di cui avevo già accennato prima, istantaneo dal presente testimoni al tempo del covid eh, che è nato proprio con un, um, come una call eh, che ha chiesto alle persone di raccontare come era cambiata la loro vita ehm, nel corso della, uh, del primo lockdown, eh, attraverso una fotografia e che poi nel corso del tempo si è eh, trasformato in un progetto di storia orale. Abbiamo mh, raccolto un articolo di circa un centinaio di fotografie e adesso siamo a circa 20-30 interviste eh, a persone comuni che hanno deciso insomma, di eh, aderire a questo racconto su quello che stava accadendo e eh, dove diciamo l'intonazione di fondo è stata quella di eh, saper cogliere l'occasione di essere testimoni del proprio tempo e quindi provare a consegnare tramite questo archivio che noi stiamo costruendo di testimonianze al futuro eh, quella che è l'esperienza che stiamo vivendo in questo strano eh, 2000, eh, 2020 e qua arriviamo alla seconda mostra che stavo curando, che poi appunto deve essere inaugurata la scorsa settimana e che poi ovviamente non è partita, Ehm, che doveva nascere proprio come, diciamo così, spin-off e eh, parte terminale eh, del progetto pandemia, cioè noi eravamo partiti con quella di raccontare la spagnola poi nel corso eh, della pandemia attuale abbiamo pensato di raccogliere delle testimonianze anche attuali per creare insomma un, um, una riflessione su questo tema e alla fine poi istantanea è diventato, diciamo un archivio e un progetto eh, a sé stante eh, peraltro ripeto ancora in corso perché poi la mostra si è interrotta non tanto perché abbiamo chiuso il memoriale al pubblico ma perché ehm, ritenevamo di dover continuare a raccontare quello che stava accadendo anche eh, nell'ondata eh, autunnale. Quindi è un progetto, un archivio che sta crescendo, si sta sviluppando, si sta organizzando attorno anche all'andamento di quella che insomma è mh, un presente che si fa storia molto, eh, molto velocemente. Chiaramente l'idea di costruire archivi e collezioni attraverso questa strada implica un eh, rapporto molto stretto con le comunità locali. Ecco, questo è fondamentale perché mh, non si può appunto raccogliere dal basso materiale se però non c'è appunto un, eh, un dialogo. Quindi, collezioni in fieri che però eh, possono, diciamo così, vedere la luce soltanto laddove noi riusciamo a costruire una relazione con ciò che è intorno. E quindi, sicuramente la relazione, al di là insomma di quella che è la dimensione straordinaria della pandemia in corso, è sicuramente eh, focalizzarsi sulla memoria sopravvissuta oggi dei due conflitti mondiali ma dall'altra parte utilizzare anche come ehm, collettore di memoria la stessa villa che ha eh, diciamo così alle sue spalle decenni di storia ehm, fortemente identitaria per quel territorio perché è una villa veneta che ha mh, vissuto un processo di appropriazione anche da parte della comunità e anche diciamo che da parte dell'ente pubblico molto eh, molto precoce rispetto ad altre strutture quindi villa Carpisani, al di là del meve è concepito come un luogo identitario e quindi anche lì ci sono tutta una serie di memorie popolari che si eh, addensano e che meritano insomma di essere raccolte, che diventano a loro volta un veicolo insomma per eh, raccontare il passato e traghettarlo insomma verso il, il futuro. Grazie Rene. Devo passare molto velocemente la parola a Patrizia Marchesoni. Sì. E poi mentre raccoglie le idee dico se avete delle domande da rivolgere ai nostri relatori non abbiamo moltissimo tempo perché poi i nostri borsisti e le nostre borsiste devono tornare al loro lavoro di laboratorio di farle nella chat della nostra call e, e, e le risposte dovranno essere necessariamente un po' brevi. Grazie Patrizia. Eh, cerco di essere veloce perché anche io eh, avrei tante cose da dire, ma mh, posso dire sinteticamente che per quanto riguarda la fondazione, la raccolta eh, e l'inventariazione, ordinamento, eh, di archivi eh, di materiali archivistici eh, continua eh, assolutamente ci sono ampi margini ancora per trovare fondi di eh, persone, di associazioni di soggetti comunque che eh, hanno costruito hanno prodotto un archivio che può raccontare veramente può dare un grosso contributo alla narrazione della storia in particolare del trentino. Eh, vi che solo nel 2020 l'ultimo prezioso eh, oltre ad altri insomma archivi ma quello che è, è veramente una, un deposito importante è quello eh, dell'archivio eh, di ehm, alexander langer eh, attraverso una collaborazione che insomma eh, giornalista politico eh, intellettuale di, eh, di, di livello eh, non solo nazionale ma internazionale per il suo impegno eh, a difesa dell'ambiente e dei diritti umani insomma eh, una figura veramente straordinaria ehm, che ha lasciato poi un segno non, anche nella nostra regione essendo alto attesino ed avendo, essendo intervenuto molto sulla, sui temi della convivenza dei diritti eh, dei diritti umani ehm, Scusi, scusate, ho perso il filo, questo archivio è uno dei tanti che sono, che sono arrivati anche recentemente, e eh, la nostra posizione è quella che in realtà quello che ci frena è solamente l'esaurimento dello spazio, dello spazio per, per depositarli. Quindi questo rimane comunque un grosso, un grosso problema. Eh, L'altra questione è quella relativa agli oggetti. Eh, ho anticipato nell'intervento nell iniziale quanto in realtà la, la fondazione il museo, insomma nella sua lunga storia, abbia sempre privilegiato la raccolta di eh, l'acquisizione. La, la quasi mai l'acquisto di eh, archivi storici eh, meno forse di oggetti eh, e forse e questo ce, ci siamo accorti quanto insomma eh, pesi anche sulla, ehm, eh, sulla possibilità di essere eh, di rappresentare eh, anche in un'esposizione permanente la storia di un territorio e del popolo che, eh, che, vi, che vi ha abitato che vi ha vissuto Um, c'è anche qui un problema di selezione e di spazi e non c'è dubbio che se ci arriva un piccolo oggetto la fede di latta al posto di quella d'oro che è stata consegnata al regime eh, la bandiera non, ha, non, non abbiamo nessun problema ad acquisire il problema è che nella per la eh, raccolta della testimonianza, dei reperti che possano raccontare la storia più recente, eh, gli anni 60, 70, lì i problemi nascono e come? Intanto eh, per la questione della, eh, di quali oggetti, eh, noi non possiamo certamente raccogliere tutto e eh, vale comunque, secondo me, il, il il, la questione insomma che valeva anche per gli oggetti raccolti durante la prima guerra mondiale che in realtà attribuiamo un significato all'oggetto nel momento in cui è eh, legato all'esperienza della persona di un gruppo e ci viene consegnata portatore di questa memoria perché se io guardo il sacchetto di sassi che mi arriva dalle rive della, del fiume che costeggiava il campo di internamento di Katzenau Sassi sono, eh, gli ho dato io il significato, quindi eh, ecco c'è questo tema grosso che non è che riusciamo a risolvere così eh, semplicemente e, e poi il fatto che gli oggetti che ci arrivano eh, sono anche impegnativi da un punto di vista dimensionale. Pensate solo che qualche tempo fa c'è stata offerta, anzi abbiamo esposto una garritta, che era il resto dello smantellamento delle, case, delle vecchie caserme eh, di Trento ma è impossibile conservare una mole di ferro e di cemento eh, non, è veramente difficile quando si è davanti a cose molto interessanti che però hanno eh, necessariamente una, una vita chiudo eh, perché poi insomma i, i temi non vi dico poi l'acquisizione del museo della, la gestione del museo dell'aeronautica gianni caproni immaginate le offerte di aerei quindi eh, eh, sorvolo su questo no mi collego a quello che ha, eh, che ha detto anche la collega Bolzon, eh, e cioè che anche da noi dal punto di vista della raccolta e della documentazione i diari di guerra le memorie autobiografiche prosegue noi lo facciamo da, da, da decenni ormai, quindi forse la spinta iniziale è anche finita, ma perché in realtà eh, eh, ci sono altri fronti, altri materiali eh, che abbiamo, eh, sul quale abbiamo investito, e cioè eh, per la storia, per la narrazione della storia sociale, insomma tutto tondo della comunità trentina, eh, eh, prezioso e veramente... Eh, importante è l'acquisizione dei film di famiglia che abbiamo avviato da un bel po' di anni ma che adesso si, sta, si è sistematizzata e abbiamo eh, catalogato e descritto tutto e anche trasferito su supporti digitali le pellicole in 8 mm e super 8 i film amatoriali eh, ma anche l'attenzione del nostro settore insomma, diciamo della cineteca di continuare a fare riprese, i footage della, eh, di quello che sta avvenendo quasi a ridosso del presente, eh, la ricerca insomma, di documentare i cambiamenti del territorio eh, Esempio Vaia, un disastro che è accaduto non più di un anno fa, eh, così come avevano fatto quelli prima di noi per l'alluvione del 66, eh, e eh, mi collego ancora ad Irene il fatto che anche noi da metà marzo abbiamo iniziato a raccogliere, a sollecitare, a raccogliere la memoria, la documentazione di, questa, di, questa, di questo periodo di pandemia. Eh, con uh, hashtag facciamo memoria, è arrivato anche noi parecchio materiale, ovviamente disomogeneo, che ha bisogno di sedimentare, che ha bisogno di stare lì, che ha bisogno di competenze che non sono solo quelle storiche, ma anche di altre discipline per poter essere eh, valorizzato, dico una parola così, comunque eh, studiato, capito, ehm, e diciamo che per questo noi siamo ancora in corso. Eh, la pandemia si è solamente, eh, questo periodo si è solo trasformato, forse a, a marzo-aprile eh, eravamo nello shock, adesso eh, sentiamo che eh, il sentimento, eh, la traccia di memoria che resta eh, è diversa. Chiudo eh, dicendo che questo è possibile, come diceva eh, in rapporto, con l'esterno, con quello che avviene fuori del museo, dal museo e, eh, e, e della rete di collaborazioni, perché ce ne sono tanti di soggetti che stanno facendo questo nostro lavoro. Quindi entrare veramente in connessione con chi lo fa, eh, con i mezzi che ha, eh, però ehm, insomma, mettendo insieme tutte queste forze, tutti eh, questi giacimenti di memoria, eh, credo che faremo un gran servizio a chi... Eh, troverà questi materiali eh, in futuro penso di aver detto tutto grazie a Patrizia Marchesoni. il tempo a nostra disposizione purtroppo è praticamente scaduto e, ci sarebbe stata magari la possibilità di fare qualche domanda in più ai nostri ospiti troviamo il tempo esclusivamente per una domanda di Iris Pupelo Noghes che è una delle nostre borsiste da Winter School eh, a cui ha già risposto anche Silvano Montallo in chat, cioè se i vostri spazi dispositivi prevedono eh, una politica eh, di apertura verso il pubblico solo nella lingua italiana, negli apparati didattici oppure anche in altre lingue. Qui veramente vi devo chiedere il telegramma. E vado io? Eh, così, dato che ho ancora il microfono. Eh, dunque, per i materiali didattici, eh, la lingua è solamente l'italiano, perché noi in questa, per adesso abbiamo rapporti eh, solo con le scuole eh, del Trentino e, di, e, e italiane. Eh, invece, per quanto riguarda le mostre, eh, non tutte, ovviamente quelle che hanno le più importanti, quelle che sappiamo avere un richiamo, in questo periodo purtroppo no, ehm, che hanno un interesse più ampio, nazionale e internazionale, prevediamo, la lie, abbiamo previsto spesso l'inglese e anche il tedesco. Ecco, per il MEDE, um, eh, tutta l'allestimento diciamo, è tradotto, tutta la pannellistica in inglese, francese e tedesco, parte anche delle installazioni eh, multimediali, mentre invece le mostre temporanee vedono eh, principalmente la traduzione in inglese. Museo Lombroso l'ho scritto in chat, doppia lingua italiano-inglese. Grazie infinite anche per essere stati concisi in questa risposta. E... Siccome dobbiamo lasciare spazio ai nostri partecipanti a Winter School per fare i lavori di laboratorio, vi saluto un po' celermente, ma ringraziandoli infinitamente Patrizia Marchesoni, Irene Bolzon, Giancarla Malerba e Silvano Montaldo per la loro presenza. Penso che sia stata un'occasione davvero fruttuosa per imparare qualcosa anche su musei che qualcuno non conosce e questo è, ci pare davvero interessante. Ringraziamo ancora la Fondazione Museo Storico e Sarazzanata per aver orchestrato questa iniziativa.